dal vivo questa volta neanche ma subito sei dal vivo allora io care amiche ed amici vi saluto speriamo che oggi la connessione di internet non faccia problemi perché è venuto il tecnico ha controllato il router e ha detto che non ci sono problemi nel router ma è la connessione che ha dei problemi allora qua io innanzitutto eh, devo dire vi devo dire che sì, fanno 23 gradi, 22 29, quindi faccio questo video, anche questo video lo faccio a tempo perso. e Controllo dal computer perché la mia sveglia è proprio una chiavica. Eh, volevo dire come fanno altri youtubers come fa il mio amico rubino che a parte che neanche oggi ho un tema del quale parlare però siccome ho l'opportunità a volte per giorni eh, Adesso scrivo la descrizione del video. Ah, qua ti metteranno 20 di sulle mie di in, in. ecco qua voglio iniziare una nuova competenza speriamo che la cosa vi piaccia licenza come creative delle stessioni oggi persone blog sto facendo tutto persone blog ultimamente ma come potrete guardare e a quanti andranno nel mio profilo di Instagram, Sant'En Chan, lo metto anche nel chat, e daranno almeno 20 like? Io saluterò in questo video o nel prossimo. Mi raccomando, eh? date 20 like almeno, date quanti più like possibile, poi cercate con l'hashtag Sant'Enchan. E io vi saluterò se lo farete adesso. Beh certo, io volevo che, che cosa? Lo dovrò per forza fare nel prossimo video perché con l'unico cellulare... Che come dire come faccio a controllare che devo da internet è un po difficile entro vabbè entro con vediamo no non posso farlo vediamo un po se ci riesco a entrare senza facebook perché facebook purtroppo mi ha messo delle restrizioni e allora eh, non riesco a entrare eh. Sono riuscito a entrare non salvo la contrassegna e, e beh niente qua vedo adesso da due ore che mi ha qualcuno mi ha dato un like adesso vedrò in diretta se qualcuno eh, da dei like al mio canale è incredibile noi eravamo rimasti che nel video precedente io ho parlato fra le altre cose del new age di come la gente si attacchi a tutto ma purtroppo prima ancora del new age degli anni 60 70 era dell'acquario anche la magia, l'esoterismo, l'occultismo. Eh, eh, parliamo, allora facciamo così, forse che già intrapreso la vena della quale parlare. Nella, nella politica voi cosa ne pensate voglio la mi è venuto in mente adesso di che parlare perché voglio rispondere a una persona adesso che saluto ecco qua la mettiamo un po qua Avanzate le schede, adesso non le faccio se non non faccio il video. Allora, l'altra volta Tony Stark mi ha commentato un mio vecchio video. Me l'ha commentato 13 ore fa perché già ho parlato nell'ultimo video del new age e delle bufale del new age. però, voi guardatevi questo video. Che parlo di tutti questi casi fenomenali del, del new age che già dagli anni 70 80 imperversano eh, nella nostra è una cosa triste veramente che succeda allora voi andate via a guardare questo video che io ho parlato già eh, del viaggio nel mondo del paranormale ho fatto un commentario a quel libro ma c'è anche come ho specificato nella ci sono anche dei link che portano a questo ma non è nessuna novità che purtroppo ci siano del, della gente credula anche eh, come dire eh, purtroppo è così degli ingenui pronti a credere qualsiasi cosa mm. ecco qua c'è una lista di pre di produzione inchiesta parapsicologica di piero angela qualcosa del genere ma parliamo di cose più inquietanti inquietanti perché se sono vere sono inquietanti naturalmente che in molti hanno postulato l'idea che eh, l'occultismo e l'esoterismo sono stati contemplati da dirigenti eh, politici io come vedete mi sento ancora di ispirazione dark quindi parlare di questi temi per me il massimo anche se fanno 25 gradi ancora sono nella fase dark quindi come dire andiamo a cercare vediamo che fra i maghi che hanno influito nella politica ci sta rasputin il monaco maledetto o il monaco nero molti dicono che appartenesse a una seta che vedeva nel compiere tutti i peccati la redenzione dell'anima perché in questa seta di cui rasputin faceva parte siberiana dei cristiani siberiani dicevano che eh, le anime pure che non commettono peccati eh, non si potranno mai pentire e quindi che non raggiungeranno mai la redenzione invece solo i peccatori pentendosi dei loro delle loro turpi misfatte dei loro turpi misfatti potevano arrivare al pentimento quindi come eh, per quello che lui eccedeva nel sesso nell'alcol e in tutti i vizi bisogna vedere se non cometteva anche qualcos'altro per essere veramente integralmente peccaminoso intanto mi guardo il computer e vedo la bassa risoluzione che ha questo video speriamo che dopo gli diano una migliore edizione già c'è tre like grazie e due spettatori attuali quindi uno se n'è andato per la strada però vi dicevo uno dei dei gli occultisti a corte è stato Rasputin poi il caso di John D che John D ecco qua è stato un matematico, geografo, alchimista, astrologo, astronomo, navigatore e imperialista inglese presso la corte della regina Elisabetta. Anche lui, un mago a corte di un re. È un po' preoccupante. Ti piace il satanismo? Ciao, michael Best. Eh letto di aleister crowley lui non si definiva satanista però eh, quel, ti ho lasciato il link su john d però ho letto i libri di aleister crowley eh, personalmente non ho mai praticato nulla di, di satanico quindi non, non saprei che dirti mi sono sempre dichiarato ateo eh, anche se ho fatto dei video come reverendo Saint Jean che ti invito a guardare poi un altro dei libri che ho comprato circa il presunto esoterismo e la sua influenza nella politica è stato questo. Anche se non bisogna prendere tutto per oro colato, infatti non so se metterò questo video fra i video di, della mia rubrica letteraria, perché molte volte se sono scritte delle, delle crapule intorno all'esoterismo le origini occulte del nazismo ma comunque delle cose di vere ci sono perlomeno loro si sentivano ispirati da, da certi ambienti culturali e quindi immaginiamoci che c'erano dei leggenti che consigliavano Himmler o hitler e la forma in cui si faceva politica anche nella germania nazista non solo nella inghilterra imperialista della regina Elisabetta I. Quindi, anche nella Germania del terzo Reich negli anni 20, 30 e 40, eh, ci sono stati occultisti vicino alle sedi del potere. Da ricordare, anche se non bisogna prendere per oro colato tutto quello che ci scrivono, però insomma, eh, capito. Poi, che altro dirvi? Che oggi mi sento un po' manito. Ne ho tanti libri, e quindi a volte non trovo, ah ecco, a parte scherzi, comunque, caro Michael Best. Ecco qua. Iter il nazismo magico, però questo titolo è di Giorgio Galli, che è un giornalista abbastanza affidabile. Io ero ritornato a rileggerlo e vediamo segna segnalibro piccolino. Cioran, non so chi è Choran. a volte mi ritrovo dei segnalibri e dico, ma... Ecco, questo capitolo come si intitola che è tanti anni che il potere e la guerra capitolo settimo ci sono degli aspetti interessanti e curiosi curiosi in questo libro il, il fiore del vertice capitolo sesto io ho arrivato al capitolo settimo che qua dice un'altra rivelazione sto per svelarvi un segreto: fonderò un ordine, questo pensiero di Hitler m'era già noto, derivava da Rosenberg, almeno era Rosenberg quello che per primo ne aveva me ne aveva parlato, l'aveva detto in un discorso a un ristretto gruppo in una sala della Meinenburg, l'antico castello dei cavalieri teutonici aveva istituito un parallelo tra la loro azione in Prussia e il programma del nazionalsocialismo e aveva suggerito che l'ordine dei cavalieri avrebbe potuto essere ricostruito. Un'eletta schiera di prodi che fossero nel contempo abili amministratori e sacerdoti, gelosi custodi di una dottrina segreta, un ordine che avrebbe compresi alcuni gradi di iniziazione. E se lo dice... Giorgio Galli che è uno storico un giornalista mi siamo fisco non mi si infiltriscono i libri. Pure quando non sono i libri della Feltrinelli, si vede che c'è un umido in casa pazzesco. Questa che pagina era 194. Guarda che roba mi rimangono i pantaloni bianchi? La muffa che ce levo. Vabbè, quindi questo era un altro libro. Poi, poi, poi. Bisogna dire che c'è anche questo. le oscure radici del nazismo libro di questi due autori qua nicolas Godric ah no, ha solo un autore nicolas Goodrich clark voglio annoiare facendovi vedere tanti libri di cui non ne parlerò voglio comunque arrivare all'essenza del discorso che è quella che insomma sembra che anche nella modernità qua non riesco a leggere sembra che anche nella modernità Sia bisogno di tutta questa sete di, di, di conoscenze occulte o di superstizione, devo fare il reload della pagina perché vediamo un po' eh, c'è un commento di Michel Best che non riesco a proprio a non si legge, l'hai ritirato? No, non riesco a leggere, Michel Best, il tuo ultimo commento. Mi spiace se lo puoi ripostare eh, non, non so perché non, non appare però sembra che da sempre ci sia bisogno di, di occultismo ed esoterismo nella politica è una cosa che no e niente no, non riesco michelle besta a leggere neanche eh, Ah, è un codice Morse. Grazie. <ride> Grazie, stavo impazzendo, ma era un codice Morse, sono Se voluto essere esoterico a modo. E quindi, sembra strano, sembrano che le cose ermetiche e occultistiche dovrebbero essere solo nel del passato. Invece l'occultismo e l'esoterismo si è dato persino nella politica di fine 800 fine 700 john era a ah, John di era è nato a londra il 13 luglio 1527 ed è morto a mort lake 26 marzo 1608 e quindi già insomma in tutte le epoche c'è stata questa necessità di, di occultismo ed esoterismo intanto ricordo che eh, due cose a chi mi metterà eh, almeno 20 like nel mio instagram di cui ho dato in descrizione il link io eh, lo, lo saluterò o in questo video o nel prossimo se non faccio in tempo se loro non fanno tempo a darmi like adesso almeno 20 e poi un'altra cosa voglio sapere la vostra opinione voi che che cosa ne pensate perché quello che stavo per dirvi adesso è così dopo smetterò di fare il dark perché fra poco il vostro amico che ultimamente si sente dark che sono le, le 23 fra poco se ne avrà andrà a dormire quindi magari mi metto il cuoio però eh, vi volevo dire questo sembra che adesso questa diffusione dell'occultismo e dell'esoterismo soprattutto rivisitazioni moderne dell'esoterismo e dell'occultismo perché? perché come tutte e tutti voi saprete non c'è un unico esoterismo non c'è un unico occultismo ma l'occultismo e l'esoterismo sono relativi alle varie culture alle varie religioni a, alle varie conoscenze aspetti eh, che si eh, praticano quindi l'occultismo moderno è un sincretismo amorfo di vari occultismi del passato e lo stesso vale per il sincretismo uno dei, degli ultimi eh, sincretismi occultisti è stato quello della società teosofica per cui i si desvelata sono circa, è un libraccio perché veramente di circa 584 pagine, non, non sono fini come quella della Bibbia, ma è più grande della Bibbia di Gerusalemme, però c'è 584 pagine. Ah, anche no più di 584 pagine <ride> pagine perché c'è una prima parte di 615 pagine e poi una seconda parte di 607 quindi a 1200 pagine questo libro quindi quanto il nuovo testamento più o meno io non ho capito perché hanno diviso così qua dice si è svelata la seconda parte: chiave dei misteri della scienza e della teologia antiche e moderne. Invece, nella prima parte, eh, nella prima parte, la prefazione. Sono due libri di 600 pagine qua dentro. Dinanzi al Velo, Isse svelata Chiavi dei misteri della scienza e della teologia antiche e moderne. A ah, volume 1: Scienza. Volume 2 teologia ecco perché si richiapeteva chiave dei misteri della scienza e della teologia antiche e moderne di hp blavatsky segretaria corrispondente della società teosofica volume 1 scienza e volume 2 teologia ecco qua c'è un guazzabuglio di tutto di tutte le culture del mondo e non si sa qual è la chiave interpretativa Molto del New Age è stato influenzato non solo dagli scritti di Elena Petrovna Blavaschi, l'autore di questo mattone, che pratica è come leggere un po' di tutto e nulla allo stesso tempo, per chi non ha istruzione nelle altre discipline di cui lei parla è un casino. E poi anche la Bakerley e soprattutto, un'altra autrice è stata. Mare in Freguson. Adesso, per carità, io non mi vorrei trarre dietro l'ira di tutti i neo e i giani, di tutti gli acquariani o gli acquaristi o gli acquarianisti del mondo, soprattutto d'Italia, perché dal mondo non mi guarderanno, mi guarderanno dall'Italia. Adesso c'ho solo uno spettatore ma eh, veramente è un fenomeno quello del new age che è andato scemando è andato scemando eh, l'intelligenza eh, intelligenza della gente quindi è un, è un fenomeno che oggigiorno purtroppo si è diffuso così tanto capillarmente che come commentava il nostro amico tony stark nel video viaggio nel mondo del paranormale che ho, in cui ho commentato l'ononimo libro di Piero angela purtroppo stiamo siamo tornati al medioevo perché eh, apre in qualsiasi giornale c'è l'oroscopo insieme alle predizioni del tempo come se hanno la stessa credibilità vabbè che a volte con le predizioni del tempo neanche ci azzeccano poi accendi la radio e c'è sempre qualcuno che a pagamento ti legge i tarocchi che poi non sai se sta leggendo i tarocchi per davvero che già di per sé è incredibile oppure ti sta pure taroccando sulla lettura dei tarocchi e poi scopri che eh, accendi la tele e nella televisione pubblica di stato c'è il mago che parla vabbè che il mago telma è divertente con i suoi costumi fa ridere ma c'è gente che magari gli dà del denaro adesso scusate che ho una cosa da fare Ecco fatto. Alla fine dicevo, vabbè che il madgo hotel ma è divertente, ma alla fine voglio dire, c'è gente che ci crede, che si condiziona la sua vita. Com'è possibile che, che ci siano persone che credono a questi fatti, a queste cose? magari scopriamo pure che ci sono come dicevano di giulio andreotti dei politici che governano le sorti di un paese magari come gli stati uniti o la russia che hanno ancora come eh, gli zar eh, hanno ancora il loro monaco il loro veggente, il loro profeta con gli oracoli con gli oroscopi con le predizioni astrologiche eh, con interpretazioni della carta astrale le carte astrali no che le mettono una sull'altra veramente è tutto molto avilente e sapere che l'umanità ancora non ha avanzato e sapere che anzi sì, stiamo retrocedendo qual è la vostra opinione deve intervenire eh, l'occultismo e l'esoterismo nella politica nell'economia nelle scelte dei governanti degli industriali eh, io per esempio eh, di occultismo ho letto qualcosa anche se non l'ho mai praticato da razionalista agnostico che sono comunque qua ciò Quadretto che è di niente poco di meno che di Aleister Crowley. Come potrete vedere, dalla scritta, Edward Alexander Crowley ci ha scritto chi ha fatto il quadro. Ma il suo nome per il quale fu conosciuto fu Aleister Crowley che mi ha fatto il quadro, si è documentato in internet e ha messo il suo nome di nascita. Perché gli ho chiesto incorniciami questo quadretto. Fa una foto da un libro che io ho di Crowley e eh, niente, lui ha fatto questa foto artisticamente, ma ci ha messo la data di nascita 1875-1947, ma ci ha messo il nome di nascita. Lui non si fece mai chiamare Edward Alexander perché odiava profondamente il padre. e Il padre aveva anche una grande fantasia, oltre a maltrattarlo, che gli ha dato il suo stesso nome. Allora, per ripudiare il padre, lui ha trasformato Alexander nel gaelico. Eh, o o galle, eh, idioma dei gallesi dell'antica Britannia, Aleister. Quindi, Aleister è la versione non cristiana di Alexander. E lui si fece chiamare Aleister Crowley. Infatti, se noi andiamo a vedere, vediamo un po', eccolo qua, il libro che ho comprato a 27.000 lire, quando costavano di meno molti libri, La figlia della luna di Alistair Crowley, libro molto bello che io vi consiglio che tratta di tematiche eh, adesso non so se per l'immagine un po nuda magari vorranno censurare il video però eh, è tutto di blu dipinto di blu eh, è un libro è un libro che non tratta di tematiche erotiche quindi amiche ed amici di youtube non è un libro eh, erotico è un libro ciao stange dan dicevo questo libro come possiamo vedere c'è la nella prima pagina nella seconda nella terza non so c'è proprio la foto dell'autore Aleister Crowley e poi il titolo la figlia della luna che in realtà in inglese the moon child sarebbe eh, il figlio della luna però senza specificare se figlio o figlia quante ore ti mancano per la monetizzazione beh io sono arrivato a circa 2.600 2.700 devo arrivare a 4.000 moon child tutto attaccato il titolo originale quindi come potrete vedere questo libro è stato stampato in italia nell'ottobre 1983 vabbè poi ho anche letto il libro Magic pubblicato in Italia che è un insieme di libri soprattutto Book Four Book di Alistair Crowley e, e qua c'è questo eh, questo qua dal quale ho estratto il quadretto che ho fatto vedere prima quindi Alistair Crowley descrive in questo romanzo le pratiche necessarie per la creazione dell'homunculus, gli obiettivi dell'operazione e le conseguenze che derivano da una non perfetta esecuzione dell'opera. L'autore del libro è uno dei più grandi occultisti moderni, di questo non ci sono dubbi, almeno se si considerano le sue opere. Membro dell'ordine ermetico della Golden Dawn, capo dell'ordo Templis Orientis, e non ci scordiamo che la Golden dawn fu un, uh, un, un rituale paramasonico fondato da Massoni, capo dell'ordo Templis Orientis, fondatore dell'Astrum Argentinum. Nei suoi scritti, ha attuato una originale sintesi dei sistemi magici orientali e occidentali, arricchendo entrambi con gli apporti derivati dalle proprie ricerche, non era proprio seguace della del New Age, ma insomma, ha fatto così tanti dei miscugli che veramente c'è da sospettare che forse a l'ester uno dei precursori del new age lo sia stato e qua tatan magic uno dei migliori libri scritti sulla magia ma state attenti a non prendere tutto alla lettera si dice che eh, Alistair Crowley, ossia eh, Alexandra Edward Alexander Crowley come era il suo nome di nascita, fosse stato un satanista. Si dice: allora, in questa sua opera fondamentale, il più grande mago dei nostri tempi, riporta a nuova vita i principi dello yoga e dell'alchimia assieme ai culti misterici orientali origine o sistema di magia sessuale la più potente mai praticata assieme anche a insegnamenti sulla sulla cabana. poi vedi cioè, ci sono dei paramenti paramassonici il grembiule il mandile da fabbricare il lamin lui dà delle istruzioni su come fare tutti gli elementi di una loggia Confraternita magica, perché lui ha fatto parte della Golden Dawn che è stata fondata da massoni Poi aveva anche eh, degli abiti da massone in una foto i massoni adesso di giorno lo rinegano come rinegano gli cioelino. Ah no, lui non era massonico, era forse paramassonico. Che differenza fa si è istruito come massone, e Easter Crowley, come vediamo sei istruito come massone l'altare e tutto il resto allora caro strange dan eh, vabbè io ti, ti cito perché commenti il il video però eh, se mi potresti dare dei like in instagram il link del mio instagram nella descrizione di questo video che già ho messo anche fra i chat che ci sono no? e poi vi ricordo che il mio video è caricato e fatto ecco in Licenza attribuzione di Creative Commons vi utilizzo consentito. L'importante è che citiate nella descrizione il nome del mio canale, il link del mio canale, il titolo o i titoli dei miei video che utilizzerete e i loro link. devo questo dovrei metterlo nella mia rubrica letteraria poi devo leggere che ho letto poco e qua che ciò come segnalibro un santino buddista cinese come potrete vedere dato che il mio nome buddista cinese è san ten chan come potrete vedere dal canale Ecco, io da giovane meditavo facevo meditazione buddista adesso un po di meno e sono arrivato a pagina 8 di questo libro scritto in inglese perché è un po difficile e la lettura è pesante e c'è delle parole un po difficili da, da interpretare e l'inglese degli anni 30 20 e... Però il titolo è, cioè l'autore aleister crowley e il titolo è Diary of a Drug Fiend diario di un addetto alle droghe, cioè di un diario di un tossicomane. In pratica il protagonista si diverte a alterare gli stati d'animo o di coscienza attraverso le droghe a una coppia di amici. Per vedere che effetto ha e questo è stato scritto nel 1922 è un mattone leggerlo in inglese perché è un inglese molto elaborato molto arcaico molto alister crowley quando scriveva come novelista era un grande letterato così come è stato anche un grande pazzo e forse un grande satanista è stato anche un grande autore di novelle e questa è una delle sue migliori assieme a the moon child che ha scritto anche novelle non soltanto trattati o, o, o racconti romanzi non soltanto trattati sulla magia come molti sanno come book for il libro 777 che sono tutti relegati nell'edizione italiana dell'astrolabio baldini nel libro magic di alistair Crowley che vi ho fatto vedere prima leggere questo invece è da ieri o fa dal che eh, l'edizione arctos l'aveva pubblicato ma mi sembra che non l'ha ripubblicato più invece, e non ha neanche pubblicato più già dagli anni 90 l'edizione la figlia della luna Un racconto su Crowley di Maugham, il mago, che è un racconto parodistico sulla vita di Aleister Crowley, eh, ambientato tra Londra e Parigi, ai primi anni del secolo. Il mago trae la sua ispirazione dall'incontro che Maugham ebbe con uno strano e sconcertante personaggio, il mago occultista e satanista Aleister Crowley. Il romanzo attingendo al gusto per il terrifico assai diffuso all'epoca esplora all'interno di una complessa vicenda sentimentale i misteri della magia e della psiche umana e soprattutto i meccanismi di soggezione psicologica che rendono alcuni individui misteriosamente più potenti di altri modellato in origine a immagini del personaggio reale il mago del romanzo si fa mostro non solo nell'animo ma anche nel corpo un processo di proliferazione cellulare continua di perenne gemmazione di carne cela il vuoto desolato di affetti e di umanità che è in lui il nodo del romanzo diventa così la lotta contro la malefica essenza di quest'essere tanto diverso dagli altri potrà qualcosa il semplice coraggio di un uomo contro la forza della magia quindi per lui per maugam eh, Alistair Crowley o Edward Alexander Crowley era un personaggio vuoto che riempiva il suo vuoto con la magia sessuale, le depravazioni di ogni tipo, l'occultismo, il satanismo, l'esoterismo reinterpretati da lui. che io mi faccio retoricamente faccio anche a tutte e tutti voi care amiche ed amici che mi seguite e è... cosa ne pensate voi dell'occultismo e dell'esoterismo nella politica nella, di... nella vita sociale nella politica voglio sapere la vostra opinione secondo voi politici come nel passato come hitler napoleone buonaparte la regina elisabetta prima che si rivolgeva a john d secondo voi continuano i politici di oggi giorno, come si dice di andreotti di giulio andreotti a rivolgersi a maghi a cartomanti a stregoni a vedenti, oppure no ecco questo è un appello che faccio a anche al mio amico tony stark se ci sei se ci sei tony stark scrivi un commento sotto la descrizione cioè come farete anche tutti, e tutti voi scrivete un commento qua semplicemente perché non c'è bisogno di batti un colpo per farci sentire la tua presenza oggigiorno per fortuna si può lasciare un commento sotto il video di youtube e quindi eh, qua vedete la scritta dove c'è scritto non mi permette di copiarlo aggiunge un commento pubblico i commenti sono pubblici io li filtro per rendermi conto di quando mi hanno commentato qualcosa eh, li rendo pubblici e commento perché scoperto che se io non filtravo i commenti eh, sono andato a vedere un video per pure curiosità che ho fatto cinque anni fa e ho scoperto che c'erano molti commenti che io ai quali io non avevo dato una risposta per non essere scortese o scostumato e poi perché ci tengo a dare una risposta a, a tempo adesso filtro i commenti così mi risultano eh, i commenti in attesa di revisione E quando sono in attesa di revisione possono essere 10 20 30 commenti e io me ne rendo conto e posso commentare a tempo come dire, poi qua sono da 55 minuti in live e ho avuto tempo di fare questo, questo video, penso di aver detto tutto, quindi, grazie a tutte e tutti voi per avermi guardato e vi ripeto questa domanda ma cosa ne pensate voi dell'occultismo e l'esoterismo nella vita nella vita politica nella politica voglio la vostra opinione è giusto non è giusto il nostro amico tony stark oppure è un nuovo paradigma quello della spiritualità nella politica Ciao degli genis Love Live! Eh, stavo per chiudere il, il live adesso, però sono contento che te e un'altra per altre due persone mi stiate guardando. Eh, spero tu stia bene. Il tema del giorno era l'occultismo e l'esoterismo nella politica. Voi cosa ne pensate? Voglio la vostra opinione. A fine video, mi raccomando, commentate sotto il video perché durante la live non si può lasciare commentario. C'è il chat poi ogni volta che inizia eh, la chat dal cellulare, il cellulare mi dice vuoi la super chat? Sì, e mi dice che c'è errore bene. Sono contento che tu stia bene. Sto bene anch'io, anche se fanno 26 gradi. Io ultimamente mi sento super dark. Poi parlando di esoterismo e occultismo non mi posso mica vestire di bianco magari ecco adesso che fra poco sarà mezzanotte perché sono eh, il mio computer più preciso della mia radio sveglia sono le 23 e 25 fra poco mi scuoio perché mi metto in cuoio e poi vado a dormire però devo fare una live come si deve un cotoncino leggero leggero no e poi ci ho avuto dei problemi con facebook che non mi fa mandare più nessun link perché dice abbiamo scoperto che il tuo dispositivo c'è un virus un potenziale malware risolveremo il problema in giorni a ah, 27 gradi e dove stai io sto a roma quindi da ieri che non riesco a pubblicare nessun mio video in facebook perché mi ha cancellato pure molti post nei quali pubblicizzavo i miei video di youtube anche se devo dire che non serve a nulla perché io da quasi sei anni cinque anni e mezzo che pubblico in facebook le mie pubblicazioni di youtube e non aumentano le visualizzazioni dopo roma ma domani vado a rilassarmi a ah, come dopo roma dopo roma della parte di sotto o di sopra stai a napoli allora degli eh, ken is love live grazie per il video che mi hai fatto se hai tempo da dedicare a guardare qualche video eh, mi raccomando io i miei video i miei video eh, li carico tutti così tu che sei un youtuber consumato eh, lo, lo, lo saprai io li carico licenza attribuzione di creative commons riutilizzo consentito guardati i miei video commenta quelli che più ti piacciono e metti gli like condividili degli genis love live puoi guardare tra i miei primi video o tra i miei ultimi tra quelli più visti e sono più di 800 quindi ci avrai un lavoraccio ma se c'è qualche brano di qualche mio video che vuoi riutilizzare magari cerca per argomento nella mia ci sono liste di riproduzione la rubrica letteraria la gastronomia casareccia idraulica domestica l'edicola di saint jean la insomma c'è di tutto poi cerca per tema guerra pace scontri non so forse troverai qualche titolo interessante allora se tu utilizzi per intero o parzialmente uno dei miei video lo puoi fare perché sono in common creative attribution licenza attribuzione creative commons e lo puoi fare Prendere parti di un mio video, di molti video, fare delle parodie o eh, prenderli per intero e caricarli per intero. L'importante è che nella descrizione tu citi il nome del mio canale, il link del mio canale, poi il titolo o i titoli dei miei video con i loro relativi link. Così eh, la gente può anche guardarli nel mio canale, però poi li puoi riutilizzare più ti piace come più ti pare hai visto che molte volte per utilizzare i video di altri penalizzano i canali incluso gli danno tre avvertimenti e li chiudono a ah, degli Ignis love life comunque oggi ti stavo pensando mentre ero al lavoro a ah, che cosa facevi di bello se non è troppo chiedere io ti dico sono disoccupato quindi non sto mai al lavoro cioè sto al lavoro sperando di diventare uno youtuber però vabbè eh, sono contento che tu hai lavoro comunque eh, se se lo puoi dire che lavoro e mi farebbe contento ma non voglio non voglio fare pressione su questo Allora, dicevo, eh, tu che ne pensi degli genis Love Live? Eh, dell'occultismo e dell'esoterismo nella vita politica? Come è stato nel passato? Eh, ah, bene, è un po' di tutto quello che... si sì, ci si arrangia, ho capito, sì si fanno delle cose sporadiche per riuscire a tirare avanti e così comunque eh, l'esoterismo l'occultismo sin dall'antichità hanno intervenuto magari quando facevano parte di corpus religiosi i re maghi non erano altro che sacerdoti persi non perché si erano persi ma perché erano della persia quindi l'esoterismo e l'occultismo nell'antichità hanno fatto parte del pensiero scientifico e religioso ma oggigiorno no foto degli genis love live fotografo guardiano pulitore e aiuto chi ha bisogno bravo fai bene quello bisogna sempre fare aiutare chi ha bisogno complimenti e, e poi eh, la fotografia è sempre stata la mia passione allora, dicevo, che ne pensi dell'occultismo e dell'estorterismo nella vita politica, nella vita politica moderna perlomeno? Eh, continua ad esistere? Perché la RAI ci inonda di pronogrammi astrologici, predizioni dell'oroscopo, invita maghi, fatuchiere? gente che legge nella sfera di cristallo ma è giusto questo o italia è un paese laico dovrebbero promuovere il laicismo e quando si dice promuovere il laicismo non significa soltanto mettere delle restrizioni al vaticano o parlare di religioni in modo comparato ma anche ridurre il numero di programmi razionali invece ci sono oroscopi in ogni programma la mattina il pomeriggio e la sera in ogni stazione televisiva della rai e nelle radio nelle televisioni private nei giornali nelle riviste sembra che il new age ormai non solo sia esploso ma addirittura si sia nebulizzato qualsiasi cosa Iniziano a parlarti dello yoga che fa bene al corpo, ma poi finiscono per parlarti di nozioni di religione, magari in una maniera che non te ne accorgi: eh, le energie sottili. Le, la respirazione, poi si va a piani sottili dell'essere della coscienza transpersonali e si arriva lì in contatto con l'anima smundi e con una forma di religiosità eh, quindi immanente quindi poi si affronta la religiosità senza parlare di religiosità e non lo so comunque io so che ho sforato perché ho fatto un'ora di video e mi spiace doverti lasciare degli geni slow live e sei uno dei miei ultimi eh, spettatori e Mi immagino che dovrai riposare prima di andare a lavorare e quindi io finisco la mia diretta qui alle 11:34, non so se iniziare un nuovo tema dopo, fra quali, fra un po' oppure chiudere del tutto, ma ti ringrazio degli Agnes Love Live, e se e Michelle best ed anche Strange Dan, Strange Dan avermi seguito nel live di oggi se potete mi raccomando adesso siete in due a guardarmi andate nel mio eh, profilo a ciò ciò un iscritto ecco mi iscrivo un nuovo iscritto gli dns però non credo che mi abbia visto in in youtube idee nei è una persona che eh, c'ha questo profilo e si occupa molto di mettere immagini massoniche non so che idioma parli credo che in inglese se vi interessa il suo profilo andatelo a guardare bella questa foto eh, che dice che in pratica eh, era un maestro massone michael Jackson. dall'immagine sembrerebbe proprio di sì ma non so se un'immagine rifatta mh, o no Comunque è bravo il nostro amico di Instagram che si è iscritto al mio canale IDNS E illuminati of world eh, non credo che vabbè allora vi saluto cari amiche ed amici mi raccomando voi che ne pensate dell'ingerenza eh, l'altra volta abbiamo trattato dell'ingerenza della religione nella politica. In altri video ho trattato dell'influenza di uno Stato straniero che confina con il nostro, precisamente confina con la città di Roma, non con la provincia del Lazio, e del Vaticano, che è uno Stato sovrano, autonomo, teocratico, governato con istituzioni e leggi medievali, da un principe o re, che è il Papa, che è il teocrata, e che con la sua dottrina morale ed etica e con la sua predicazione finanziata dallo stato italiano influenza la politica italiana I italia che è un paese laico ha approvato la legge sull'aborto ma il 70 dei medici sono obiettori di coscienza e quindi eh, voglio dire eh, con la loro attuazione criminale uccidono donne che poi vanno a abortare o all'estero quando è troppo tardi oppure eh, illegalmente clandestinamente adesso invece vi chiedo di esprimervi qua sotto che ne pensate dell'intruglio dell'intreccio tra magia occultismo esoterismo e politica nel video vi ho accennato alcuni esempi storici non mi dilungo di più mi raccomando vi metterò dei video consigliati da guardare quelli più visti negli angoli le anteprime fra i video consigliati anche più o meno gli stessi video Guardate quanti più video miei potete se potete. Iscrivetevi al canale, azionate la campanella. Condividete questo video affinché altri lo possano commentare e dire cosa ne pensano. Soprattutto, guardatevi nella lista di video i miei primi video, i miei ultimi video, i video più visti. Commentateli se vi piacciono, dategli like, se non vi piacciono, dategli dislike e condivideteli, aiutatemi. A far crescere questo canale perché sono disoccupato. Il vostro Sant'Enciani è disoccupato. Ecco perché mi cambio poco di abiti, perché altrimenti li devo lavare poi se li lavo molto eh, si rompono e poi se si rompono, non ho per pagarli di nuovi. Allora, eh, poi c'è tutte le cose malandate vecchie che, che mi si stanno rompendo speriamo di no il computer che mi duri a lungo un abbraccio ciao ormai mancano quasi 20 minuti a mezzanotte ho fatto un'ora fa lo streaming e niente vi saluto non c'è più nessun commentario qua nel chat ciao ciao a dopo e eh? statemi bene ciao sono ciao sono de... ah, forse volevi dire ciao, ciao san de genis love live ciao ciao degli genis love live ciao sì lo capisco il correttore del mio vecchio tablet e anche del cellulare purtroppo scrivono malissimo perché g board note de genis love live g board per android il correttore di testo la tastiera è impazzita cioè mi propone frasi e parole io scrivo in italiano e me le corregge in inglese e poi la correzione è automatica dovrò cercare un'altra tastiera per il cellulare perché quella di android sta funzionando un po maluccio mi sta deludendo buonanotte degli genis love live e ti auguro di lavorare anche domani Ciao, taglio qua il live perché già sto facendo degli errori a parlare tutto poi mi sto ripetendo la gente magari vede un video di un'ora e 15 minuti e dice caspita troppo lungo magari è meglio non guardarlo quindi taglio qua ciao